Uh, andiamo dai a Melbourne asciutto slot disponibile poi magari forse un bagnatino per vedere un attimo come rende giusto per vedere graficamente la differenza tra oggi Beh, già si vede dallo scenario così ah, ho visto io un po' rende sempre bene perché per un gioco di dieci anni fa eh... allora fammi vedere Dai, scendi in pista via dai C'è un, un bel dettaglio devo dire di Del force feedback Non me l'aspettavo eh E eh, Melbourne Melbourne ragazzi errore e con questo risultato ragazzi io chiuderei qua è veramente stata un'esperienza rievocativa di questo gioco veramente fantastica mi sono stradivertito soprattutto la parte f1 classic devo dire che a livello di force feedback è ancora un, uh, un gioco che dice la sua certo uh, si riesce a capire quanto siano riusciti a capitalizzare in termini di um, raffinatezza del force feedback con gli anni, questi dieci anni però devo dire che ancora tiene il passo sia a livello grafico sia a livello di divertimento eh, credo che comunque la parte scenario è un qualcosa che dà un di più in, questo, in questa tipologia di, di gioco. Volevo eh, ringraziare. Xander si chiama, del, di un canale che non sa neanche che esisto perché mi sono ispirato da uno dei suoi video, quindi grazie, è giusto menzionarlo ehm, proprio perché anche lui ha ripercorso dopo dieci anni il personaggio di Alonso in Ferrari quindi mi sono ispirato e eh, penso che riproporrò la cosa perché è un qualcosa di veramente molto divertente rivedere un attimino quelle che sono state le evoluzioni dei giochi e perché no riproporre questo tipo di gameplay e con questo sound pazzesco ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito, pollice in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo prestissimo, da Fabrice è tutto, ciao!